Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video su Minecraft e, sorpresa, siamo nel land. Penso che abbiate, alcuni avranno già capito cosa stiamo facendo e altri no. Allora, innanzitutto, ho l'Eltra però, non usiamola ancora, dove siamo? Siamo molto lontani dalle spawn del lander. E qui, non so perché, ma ho visto che stavo scendendo molto velocemente. di prendere danno da Allora Adesso ritorniamo qua. Sono spawnati degli Enderman, e questa cosa non va bene. Ok, forse dovrei mettermi questo, che sennò prendo troppo danno. Ma a parte questo. Ci sono degli enderman qui e non va bene. Va bene, mi penso di essere un po' buggato Allora, innanzitutto posiamo solo quello che non ci serve, teniamo solo le cose che servono. Allora, cosa stiamo facendo? Facciamo una farm di esperienza nell'end, nel per esempio, vuol dire nether mettiamo un attimo qua. Se magari non so se funziona ma tecnicamente non dovrebbero spawnare gli enderman allora que quello che ci serve è un minecart delle ender perché io però ne ho portate di più nel caso potessero servire eh, questi li ho portate io ma non servono tecnicamente l'acqua anche li ho portati io ma non serve delle scale che sicuramente non ci bastano ma ne craftiamo delle altre Spero che 42 ci bastino eh, Ci serve una targhetta Il legno non ci serve ma l'ho preso per i bastoni Delle bottole e dei binari Quindi prendiamo tutta questa roba qui Anche le enderpearl E procediamo Allora bisogna andare molto lontani dallo spawn In modo che non si veda più Io adesso ho i chunk bassi però Spero che non si veda più e fare una piattaforma molto bassa infatti qua adesso siamo a 1 faccio vedere qua che ho occupato posi la posizione prima siamo a 1 come potete vedere qua qua siamo a mezzo e qua siamo a 1 adesso noi dobbiamo salire e dobbiamo salire fino a 41 in modo che eh, gli enderman rimangano con poca vita e noi possiamo ucciderli e per fare esperienza, non voglio portarli a uno perché poi ho paura che magari muoiono subito e con da caduta. E quindi non facciamo esperienza, quindi arriviamo fino a 40 salendo. 41 dovremmo essere adesso. Ora... Siamo qui, mettiamo una torcia. Dobbiamo espanderci in tutte le direzioni di 16. Adesso dovrei puntare, quindi... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 E' ad avere una piattaforma di spawn decente Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 so perché non mi sembra sbagliato però vabbè ok si sì, ho portato giusto ora espandiamoci anche in questa direzione qua ho finito i blocchi ne useremo tanti quindi portatevi un sacco di pietra o qualsiasi altro blocco ah e poi ho dimenticato di dire vabbè tanto posso usare le tre i razzi e dovete mettere adesso faccio vedere che qua ci sono le foglie perché l'aveva già fatto Madamarco questo posto vi avevo usato le foglie perché sono diciamo meno costose e non fanno spawnare gli enderman sopra però per non farli spawnare basta semplicemente mettere un mezzo blocco qua quindi qua fate tutto un mezzo blocco fate qua è il blocco intero ora torniamo su so già che non ce la faccio ma proviamoci, e eh, mi colpiscono gli Enderman. Allora, tecnicamente ce l'ho fatto. Comunque, ho visto che gli Enderman già stanno iniziando a spawnare. Quindi, adesso taglio e costruisco in tutte le direzioni. Una cosa del genere. Quindi, ci vediamo tra un attimo. E quell'Enderman mi fa paura. Ora, ora che abbiamo riempito tutti i lati ho messo una torcia tutti i lati per impedire che spawnassero gli enderman iniziamo a riempire tutto comunque la piattaforma qua sopra tecnicamente la potete fare grande quanto volete però per, per far sì che gli enderman arrivino fino a qui noi dobbiamo spawnare un Endermind. siccome loro ne sono attirati però se sono troppo lontani poi non ne vengono attirati e quindi ehm, se la fate troppo grande è un po' inutile quindi impedisce agli enderman di spawnare nel giusto punto quindi io vi consiglio di farla 16 escludendo, questo, escludendo gli assi diciamo quindi ora io riempo tutto e ci vediamo quando è finito allora ragazzi, ora che ho riempito tutto ho anche illuminato un po' per impedire lo spawn e ehm, ho riempito tutto Sto facendo ehm, devo dire solo una cosa come vedete qua, mi sono inizio di dirlo ho messo tutto uno strato più sopra come vedete, non sotto perché se lo mettessi così non spawnano gli enderman noi, ripro questo di pietra noi lo vogliamo sopra e quindi dovete fare tutto uno stato giusto non mezzo in modo che possano spawnare ora dove siamo qui rompete questi blocchi qui e fate una struttura di questo genere le botole qua in questi buchi e le apriamo però vabbè per adesso teniamole chiuse in modo che non ci cadiamo dentro ora saliamo qui di questo è uno questo è due questo e tre quindi ora facciamo un attimo un piano qui per impedire agli enderman non voglio apprezzare quel blocco di uccidere uccidere il nostro endermite proviamo allora, il tornare di sopra ora facciamo un attimo solo un piano per riuscire a spawnarlo io non so se spawna perché ci ho già provato da solo prima e non è spawnato io ho usato un intero stack per farlo quindi ora mettiamo i binari il carrello prendiamo l'ender e iniziamo a interperlarci ho posato il coso sotto perfetto spawnato ora entra nel carrello ti prego entrato nel carrello perfetta ora noi vogliamo che vada qua quindi chiudiamo qui Endermite è difficile da far andare allora ok ora dovrebbe essere a posto quindi distruggiamo questa roba qua anche questo Questo. e tra l'altro mi sono appena ricordato che dovevo dargli la targhetta e siccome io sono stupido me ne sono dimenticato e quindi devo di nuovo rifare tutto evviva allora ragazzi ce l'ho fatta sono riuscito a mettere l'endermite qua sopra è stato impossibile gli ho dato la targhetta, ora apriamo tutto rompiamo qui, spero di aver fatto tutto in modo giusto adesso so già che ho sbagliato qualcosa, tipo questa roba qua secondo me l'ho sbagliata ora, se, se vedete che ho più carne perché sono andato nel mondo normale a prendere, ma perché oh. a parte che non spawnava più, ho finito tutte le ender però sono ancora andato a casa mia a prendere delle altre Ora vediamo se funziona. Sembra non funzionare perché forse devo togliere questo. Ma sono un po' stupidi che possono venire qua ma non lo fanno. Vabbè noi intanto vediamo per se dovrei rompere questo proviamo allora poi qui gli enderman stanno scendendo come potete vedere si sciottano nel frattempo noi ci riempiamo anche di esperienza noi dobbiamo fare una cosa ad anelli qui ah, ma qui dobbiamo fare così e poi dovremo rompere tutto dobbiamo fare una cosa del genere tutto attorno ora dovremo attor continuare ad andare su però magari con dei blocchi che non ho forse avrei dovuto disattivare la farm allora adesso ogni due blocchi andiamoci da qui la pietra stavo dicendo ogni due blocchi dobbiamo fare questo contorno allora ragazzi ora ho finito di fare anche tutti gli anelli quindi procediamo solo con facendo qua sopra un altro layer di boccia così per impedire che arrivino gli enderman qua ora che ho finito di riempire qui bisogna fare un'ultima cosa ovvero piazzare tavolo da incantamento quindi io ho finito i blocchi quindi dovrò anche piazzare questa di nuovo pensavo fosse finita ma invece no devo ancora fare un sacco di blocchi ora prendiamoci anche queste quindi mettiamoci vabbè mettiamoci qui tanto Le l'astre comunque andiamo qui e deve essere cinque per 5 quindi 1 2 3 4 e 5 1 2 3 Aspetta. 1 2 3 4 e 5 quindi ora qui c'è il centro porca vacca mi sono preso un infarto ora qui dobbiamo mettere tutte le tavole di incantamento ho sbagliato perché Vado se andavano giù i libri Lì non ci fanno Quindi ora per fare un design carino lo mettiamo così Ora dobbiamo craftare anche l'ultima cosa perché io mi sono sbagliato e l'ho rotto Ora vediamo se funziona Non so come vedere se funziona perché non ho niente da incantare con un libro allora ecco bisogna prendere un attimo un po' di legno e fare delle casse allora, io no. già un po' ma ne volevo fare ancora altre tre così ho sbagliato ora mettiamo le casse qua così qua volevo anche mettere poi ma non qui magari e mettiamo qui mettiamo delle incudi ora prendiamo da qua tutta questa roba qui andiamo ad incantare un libro ora che siamo al massimo e ci esce potenza 3 un incantamento un po' del vento ma perché è un po' basso ora posiamo tutta questa roba qui mettiamo qua dentro quello che non serve allora le scale, a cosa servivano le scale? Tanto prendo queste le scale io non le metto però servivano nel caso io volessi andare fino là sopra allora faccio una scala ci faccio una colonna e ci metto le scale ma io non ci voglio andare fino sopra quindi lo butto via semplicemente così le perle non ci servono questo non serve allora adesso questa roba qui non ci serve più penso anche questa roba questo forse ci potrebbe ancora servire questo non ci serve più ci serve l'acqua adesso quindi per un attimo l'acqua il cibo lo guardo poi dopo quindi andiamo un attimo qui saliamo qua sopra Poi chiudiamo anche qui che Sennò no poi è incompleto Ora Forse l'acqua avrei dovuto farla qua sopra Comunque Metto Peri Nooo Questa è una cosa che non va bene quindi allora a questo punto facciamo ancora tutto così perché se no non funziona dobbiamo mettere l'acqua qua sopra per impedire agli enderman E voi arrabbiatevi pure tanto non potete raggiungermi per impedire agli enderman di spawnare qua sopra e questo l'abbiamo fatto per prevenire lo spawn degli enderman allora qua si formano queste cose strane ma tanto così, non ci sono più, qui chiudiamo così, qua dentro siamo, vediamo l'acqua, ok, tecnicamente abbiamo finito, ora, lo facciate prima per sbaglio, controlliamo solo più che effettivamente funzioni tutto. Qui gli enderman stanno arrivando, metto un attimo questo nello secondo slot, poi metterò questo. Come vedete ho fatto un sacco di esperienza e anche un sacco di enderper, ma le enderper sono abbastanza inutili ora che abbiamo le dietro, quindi io direi... Se abbiamo del legno, facciamoci una botola, ce ne fa due ma fa niente, e mettiamola qui, così così intanto noi l'apriamo e ci buttiamo dentro l'ender perché tanto a noi non ce ne frega assolutamente niente. Ora mettiamo tutta questa roba, ho sbagliato. a posto ci prendiamo questo questo e questo e prendiamoci anche questi ora avevo detto che volevo solo più controllare se funzionava ancora quindi prendiamo las a per vabbè lasciamole lì per adesso vediamo se fa ancora attenzione fa ancora 30 e potenza 4 lo faccio subito perché mi interesserà questo o no ok ora detto questo il video è finito spero vi sia piaciuto quindi mi raccomando siccome è una farm molto difficile da fare lasciate un like e detto questo io vi saluto e ciao